tornati in diretta con le fonti buongiorno borsa cambiamo eh, come dire ambito di indagine anche se rimaniamo in generale sui mercati e soprattutto su eh, quello che ci stanno raccontando i mercati in questa parte finale dell'anno e eh, cominciamo a ragionare in prospettiva futura lo stiamo facendo già da un po' ma adesso ancora di più analisi delle principali materie prime e questo è indubbiamente stato uno degli argomenti eh, clou eh, di questo 2022 il tema inflazione il insomma la crisi dell'energia, le materie prime eh, che hanno raggiunto prezzi folli, eh, anche e soprattutto con la guerra in Ucraina, insomma sicuramente Carlo Vallotto ha avuto un bel da fare quest'anno, Carlo buongiorno. Buongiorno a te Emanuela, sì effettivamente c'è stato un gran bel da fare quest'anno perché eh, come hai anticipato tu giustamente, insomma, il mercato delle materie prime è un po' stato sotto pressione. Abbiamo visto insomma, i, prezzi gas, i prezzi del gas, il prezzo del petrolio, i prezzi del settore alimentare, insomma, un po' tutto, tutto l'intero comparto ha visto delle, eh, insomma, delle, dei movimenti abbastanza importanti. Insomma, eh, proprio per citarne uno, in brevissimo tempo insomma, abbiamo visto una volatilità proprio del petrolio che è cambiata, è raddoppiata, triplicata rispetto a quello che poteva essere più di un anno. E mezzo fa, insomma, ecco tante le situazioni e, e in ultima, insomma, anche questi: eh, questo, questo gas che ci fa sempre esatto, eh, ci tiene sempre belli caldi, diciamo così. Allora, tu hai nominato proprio la parola volatilità: il mercato ha momenti di volatilità più o meno mh, spiccati, ma insomma, quest'anno, eh, sicuramente lo, lo abbiamo già detto, ma lo ripetiamo: il comparto delle commodities è stato particolarmente interessato. Ehm, giusto per ripercorrere un po' quello che è accaduto, poi, naturalmente. Entriamo nel merito anche delle materie prime che tu hai citato e partiamo dal gas perché abbiamo questo accordo europeo. Ma la situazione è proprio, come dire, diventata importante con la guerra in Ucraina. No? Allora, stiamo terminando quest'anno ancora come l'abbiamo iniziato, perché la guerra in Ucraina è iniziata a febbraio, tutti pensavamo fosse un conflitto flash più o meno, invece ci ritroviamo qui a dicembre, ad analizzare eh, per esempio l'incontro tra Zelensky e Biden, i due si, si vedranno, e, e con Biden, il Presidente americano, che ha parlato di un nuovo invio di armi all'Ucraina, proprio per difendersi dall'offensiva russa. Insomma, rischiamo di... Iniziare l'anno allo stesso modo, insomma, eh, dico rischiamo, però insomma, è abbastanza già ne, nella narrativa, almeno per, per il momento. Poi, magari a gennaio si troverà l'accordo e tutto terminerà. Speriamo, speriamo che questo accordo si trovi assolutamente in modo che comunque a prescindere da tutto insomma, ci, sia una, eh, diciamo, ci sia una risoluzione pacifica di quello che è mh, mh, diciamo, questo conflitto, anche perché eh, anche se i giornali, non, diciamo, la, i media non, non sottolineano, ci sono molti altri conflitti che eh, purtroppo imperversano, quindi ecco, bisognerebbe concentrarsi sulla soluzione in qualche modo diplomatica di questi conflitti. Conflitti che eh, soprattutto questo che riguarda eh, l'invasione della Russia all'Ucraina, come hai anticipato tu, ha spinto un po' al rialzo gran parte del settore delle commodity, eh, delle materie prime, stiamo parlando appunto, per quale motivo? Perché la Russia è uno tra i principali eh, fornitori, insomma, produttori di, di materie prime, petrolio, gas, platino, palladio, rame anche, insomma se, se, diciamo che è molto importante, eh, tante, tante materie prime, le materie prime agricole, il quinto fornitore al mondo di grano, quindi ecco ci sono tante situazioni, tra cui anche eh, l'Ucraina è il settimo fornitore di grano mondiale, quindi ecco ci sono tante situazioni che hanno, sono state proprio colpite da questa diciamo da questa situazione eh, calda in questa zona qui e, e, e ha spinto i prezzi delle, delle materie prime eh, al rialzo, tra cui anche eh, facendo diciamo, ecco, un, un complessivo riassunto di quest'anno eh, molte delle eh, diciamo delle, delle problematiche sono state determinate dai, proprio dai prezzi dell'energia, anche per eh, gli altiforni che devono produrre l'acciaio, l'alluminio, il ferro, eh, la Cina con le, le problematiche insomma, collegate alla, alla, alla politica zero-COVID eh, e tantissime altre cose, tantissime altre, purtroppo, problematiche che hanno eh, chiaramente eh, determinato. Determinato anche delle azioni da parte delle banche centrali, eh, la Federal Reserve, la Banca Centrale eh, Europea per combattere l'inflazione. Insomma, quest'anno è stato veramente a tutto tondo un anno, credo io, dedicato eh, in particolar modo alle materie prime perché appunto eh, è stato probabilmente quel settore. Certo. in qualche modo maggiormente sotto pressione. Allora andiamo nel dettaglio, partiamo proprio dal gas price cap, come funziona il tetto al prezzo del gas e poi andiamo a capire anche eh, quali eh, conseguenze ci potrebbero essere, sia sul prezzo del gas ma anche sul prezzo finale per, per i consumatori allora ribadiamo un po' quello che è accaduto dopo oltre nove mesi di trattative il Consiglio Europeo ha trovato l'accordo a maggioranza qualificata e non all'unanimità eh, qui potremmo aprire parentesi sull'unità o meno dell'Europa, ma insomma non è il momento. Sul price cap appunto che entrerà in vigore il 15 febbraio 2023 per un anno ehm, e praticamente ehm, ci sono già un po' di sé e un po' di ma Carlo, giusto per non girare intorno alla questione. Allora intanto diciamo che il tetto al prezzo del gas entrerà in funzione per una durata di 20 giorni se le quotazioni del gas supereranno i 180 euro per megawattora per tre giorni consecutivi e verrà invece disattivato se per tre giorni consecutivi torneranno sotto la soglia prevista il price cap potrà essere disattivato in qualsiasi momento se la commissione europea riscontrerà rischi per la sicurezza degli approvvigionamenti o se la domanda di gas supererà l'offerta allora mi fermo qui intanto ti comincio a chiedere una prima cosa, poi andiamo a vedere altre specifiche. Eh, fino a qui cosa ne pensi? Perché appunto eh, qualcuno sostiene che sì, è stato trovato il tetto al prezzo del gas, ma con troppe variabili, varianti che poi insomma, lasciano un po' anche spazio alla discrezionalità no? e quindi a conti fatti cambia qualcosa. Ecco, partiamo da qui. Allora, questo diciamo che, eh, permettimi di essere anche un po' duro in questa consultazione che facciamo, insomma, ecco. eh, io credo che il tetto del gas eh, da una parte sicuramente è, eh, diciamo potrebbe essere interessante eh, perché naturalmente cerca di calmierare il prezzo del gas. Bisogna dire che in una situazione eccez eccezionale come quella che abbiamo appunto descritto Relativa quest'anno ai, ai prezzi delle materie prime, ai prezzi del gas, nello specifico di cui stiamo parlando adesso, eh, bisogna intervenire con altrettanta forza, quindi mettendo delle regole ben specifiche. Eh, questo potrebbe portare come in tutte le situazioni del bene e del male ecco il problema grosso è che naturalmente i prezzi di mercato ormai insomma per chi eh, opera in questo settore qui sa che non possono essere imbrigliati è come se noi volessimo imbrigliare il prezzo dell'oro dell'oro cioè il prezzo dell'oro deve essere eh, libero di eh, muoversi, eh, muoversi nel mercato eh, i mercati se no, diventerebbero inefficienti ora per quanto riguarda il prezzo del gas sicuramente ecco, questo potrebbe portare dei benefici, però ehm, è un po' diciamo, mh, permettimi di dire mi sembra un po' ecco, zuppicante in questo contesto sì. qui eh, credo che eh, anche come hai anticipato tu insomma, una cosa di cui non parleremo però insomma, eh, ha messo un po' in crisi l'unità dell'Unione dell Europea proprio perché non tutti quanti concordano, sono d'accordo con questo price cap uh, e qui ecco questo potremmo anche sarebbe più un palliativo diciamo perché ecco, ecco. attenzione concludo velocemente sì sì no no non... Carlo è, è, importante, è importante questo poi andiamo a, ad analizzare altri aspetti prego prego sì non è che eh, diciamo uh, uh, nell'immaginario comune diciamo mettiamo 180 euro per megawatt che comunque è un prezzo 10 volte tanto quello che poteva essere 10-15 volte tanto quello che poteva essere oltre un anno fa tra le altre cose bisogna anche sottolineare per onestà di eh, diciamo di narrativa che il prezzo del gas è, ha cominciato a salire prima della guerra del, dell'Ucraina quindi dell'invasione insomma della Russia e dell quindi ecco diciamo che io, io vorrei sottolineare il fatto e vorrei mettere anche sottolineare con l'evidenziatore che probabilmente è, è stata la normativa, uh, è stato un, un, un cambiamento del, della normativa, dell'apprezzatura dei, del, diciamo, dei contratti del gas che hanno privilegiato e privilegiano una, uh, diciamo, una sottoscrizione di, di contratti più a breve termine rispetto a, brev, a quelli a lungo uh -huh. termine, questo ha portato i prezzi a crescere ancora prima della guerra dell'Ucraina, quindi ecco, io piuttosto che il prezzo del gas, il tetto del prezzo del gas, andrei a rivedere la, la formazione alla borsa uh, di Amsterdam, insomma alla borsa. Ok, 20. no, no, no, questo è chiaro, infatti anche perché mh, tu hai confermato un po' le perplessità rispetto. A questo accordo, anche se poi si dice eh, forse era l'unico accordo possibile, eh, per esempio, eh, il presidente di Nomisma Davide Tabarelli ha detto: l'annuncio di ieri ha fatto calare lievemente i prezzi del gas, è già qualcosa. Mettiamo su eh, metto, un, un altro elemento che potrebbe farci dire beh, meglio che niente, no, sai, in queste situazioni. Esatto. Il fatto che comunque, l'hai detto anche tu, questo accordo potrebbe, quindi il tetto al prezzo del gas potrebbe calmierare i prezzi soprattutto. e, e e lo metto anche come domanda a te, eh, sul fronte della speculazione potrebbe controllare no, tutti eh, come dire, gli atti speculativi che quando eh, insomma, abbiamo visto, insomma, quando c'è un rialzo generale dei prezzi, eh, inevitabilmente ci possono essere, mettiamola così. Ma allora ti chiedo se sei d'accordo con, con questi elementi diciamo così, più positivi. Peraltro l'unico accordo possibile, da marzo per esempio l'ex Presidente del Consiglio Draghi cercava di portare a casa qualcosa, non è mai riuscito perché l'Europa si è mostrata sempre molto, eh, molto disgiunta su, su questo sì, fronte. Un po' ha, ha rallentato molto su questo. Beh, Ci sono diverse di... situazioni no? e quindi ciascuno ragionava un po' in casa propria. Esattamente, sì, tra cui la Germania, giustamente che è uno tra i più importanti eh, importatori di eh, consumatori di gas. Eh, di gas. Ecco, eh, la Germania ha, ha, fatto, diciamo, ha, ha legiferato in, in conseguenza questo e ha messo un price cap. Uh, al costo uh, interno dice uh, il costo del gas per uh, diciamo per utilizzo uh, del privato o, del, uh, o dell'industria deve raggiungere un certo livello nostro interno oltre quel livello lì pagherà pagheremo noi pagherà lo Stato questo potrebbe già essere una, uh, un, un, diciamo, una soluzione più interessante piuttosto che mettere un price cap al mercato perché il problema grosso uh, tanti problemi, il problema grosso è che naturalmente gli investitori o comunque i produttori internazionali dovesse succedere che il prezzo superi i 180 euro per megawatt dovesse arrivare a 230 per ipotesi speriamo uh -huh. di non mettere, però che cos'è che farebbe una persona normalissima? Che cosa dice? Lo vendo questo se oggi il prezzo è 250, lo vado a vendere a chi me lo paga a 180 o lo vado a vendere a chi effettivamente me lo vende a 250. Quindi ecco, potrebbe esserci uno, uno spostamento delle forniture, non più all'Europa, ma a paesi che lo pagano effettivamente al prezzo di mercato ecco questa potrebbe essere una delle problematiche quindi eh, l'Europa si troverebbe ad attingere in questo caso qui alle riserve, alle riserve tra cui l'Italia è una tra le più importanti eh, l'Italia è una tra, le più, tra i maggiori stati insomma che ha le riserve di gas e quindi ci troveremo addirittura a rifornire noi il gas all'Europa ecco, ma infatti insomma, guarda non so se c'entra con quanto stai dicendo tu, intanto vediamo anche il prossimo titolo che è quello che interessa maggiormente tutti noi, il Press cap diminuire il costo delle bollette al di là del fatto così almeno andiamo anche sul prezzo del gas che comunque dopo l'accordo è sceso però eh, ovviamente la domanda è se eh, nel medio lungo termine servirà a far scendere effettivamente in modo strutturale il prezzo del gas perché leggevo che secondo gli analisti ad esempio di Goldman Sachs potrebbe essere addirittura un boomerang potrebbe far aumentare invece le quotazioni eh, perché eh, un limite al prezzo senza un piano di riduzione dei consumi che è questo invece che interesserebbe maggiormente rischia di accrescere il deficit negli approvvigionamenti proprio di gas in Europa. Eh, ecco quindi cerchiamo di capire insomma farà diminuire o farà aumentare o magari non cambierà nulla insomma c'è anche la via di mezzo. Allora, beh, diciamo che normalmente eh, il prezzo in questo momento diciamo uh, le cose come stanno? Sta diminuendo perché c'è una minore domanda. Il prezzo è sempre determinato in ogni caso dal, nel libero mercato, attenzione. È determinato dal rapporto tra domanda e offerta. Le, il clima sembrerebbe essere leggermente più mite rispetto a quello che poteva essere la scorsa settimana, quindi ecco, i prezzi tendono a calmierarsi un pochino Poi in questo periodo qua ecco, diciamo che. Eh, grossolanamente, normalmente, insomma, ciclicamente il prezzo del gas tende leggermente a diminuire, e questo è un fattore. Quanto dice Goldman Sachs è da sottolineare eh, a caratteri cubitali perché giustamente insomma, ecco, bisogna, eh, un, allora, si sta cercando in tutti i modi di eh, controllare la domanda, se la domanda non si può controllare con delle legislazioni come è stato fatto in italia insomma abbassamento delle temperature eh, diciamo un, un po la, la diminuzione dei periodi eh, di riscaldamento e quant'altro eh, la si può controllare solamente con un prezzo alto ovvero come si fa cioè, se c'è una bolletta o un rischio di avere una bolletta eccessivamente elevata naturalmente tutti noi cosa facciamo cerchiamo di eh, rallentare di diminuire insomma di Prendiamo l'esempio, fa, fammi fare questo semplicissimo sì. esempio, eh, eh, il prezzo della benzina è molto elevato, come facciamo per eh, non, non utilizziamo la macchina, anziché andare a fare il weekend fuori, rimaniamo, eh, rimaniamo eh, nel, nel nostro circondario, quindi eh, non utilizziamo la macchina, quindi ecco, una eh, demolizione della domanda è quello che dice Goldman Sachs eh, per calmirare i prezzi, perché è l'unico o uno dei modi più... Uh, efficaci per uh, diminuire il costo del gas e quindi diminuire il costo delle bollette insomma. ok ok ok eh, quindi insomma diciamo che mm, è sempre meglio che niente Carlo ma eh, gli effetti saranno anche come dire, eh, da vedere da, da, da, rispetto a ciò che accadrà nel panorama generale, insomma, no? quella è la cosa fondamentale, almeno giusto per semplificare sì. molto la questione. Esattamente, sì. molto semplificata, certo. ci, ebbe, bisognerebbe appunto approfondirla nel, nello specifico, ci vorrebbe molto tempo e quindi ecco diciamo che questa situazione. Eh, questo price eh. cap può andare bene da una parte dopo chiaramente come tutte le cose insomma dovrà essere un po' rivisto insomma mettiamola così diciamo che bisogna un attimino ancora fare tutti un po' di sacrificio, si parla di riduzione dei consumi di piano perché così almeno potremmo stare un po' più tranquilli un po' più al freddo ma un po' più tranquilli allora sì, Carlo, anche per, sì. scusa velocissimo prego, prego. per concludere anche perché questo eh, dopo bisognerebbe parlare di ambiente cosa che i G7 hanno certo, fatto qualche settimana fa certo. quindi ecco una diminuzione dei consumi farà, favorirà anche naturalmente l'ambiente assolutamente, allora Carlo ultimo titolo materie prime investimenti molto generico perché lascio a te insomma un ultimo giro di considerazioni rispetto alle materie prime eh, che reputi sia interessante valutare magari anche proprio da un punto di vista di investimento c'è cioè cosa eh, bene guardare in questo momento eh, insomma, lasciamo, facciamo un bella, una bella panoramica una bella panoramica la possiamo fare tranquillamente perché ecco, questo, il settore delle materie prime è proprio sempre la nostra beneamata Goldman Sachs ha indicato tra le tante, insomma, tra le tante banche che d'affari che eh, emettono i loro report, ma al di là di questo eh, insomma, possiamo dare un'occhiatina a che cosa? Eh, un po' al settore delle materie prime ovvero eh, ecco io direi di chiaramente una diversificazione non una singola materia prima però eh, per quanto potrebbe essere eh, interessante, insomma, possiamo parlare dell'oro, il, il, il nostro oro fisico, il nostro oro giallo insomma, il, il bene prezioso il, eh, per eccellenza, in tema di tassi di interesse, mh, credo che il prossimo anno ci sarà una continuità nell'aumento nell dei tassi eh, di interesse meno intenso rispetto a quello che è stato fatto, probabilmente la Federal Reserve si era un po' eh, presa indietro, all'inizio aveva detto, se, se non se non ci ricordiamo male insomma, aveva eh, spesso sottolineato come l'inflazione come, come l'inflazione sarebbe stata transitoria, cosa che non è e quindi ecco questo eh, dovrebbe, eh, la, transi la transitorietà dell'inflazione non c'è stata e quindi ecco questo potrebbe ehm, favorire il, la crescita o comunque un investimento di medio-lungo periodo per quanto riguarda, riguarda l'oro che potremmo diciamo eh, al momento i 1800 dollari è un, po', è un po' un livello basso, però se dovesse raggiungere 1900-1950 ecco, potrebbe essere interessante. Vuol dire che c'è una ripresa da parte degli investitori finanziari. E questa è una materia prima molto interessante. Un'altra materia prima che potrebbe specularmente eh, se l'oro è un bene rifugio dall'altra parte potremmo vedere un bene eh, una materia prima come il rame che è un bene sì. prettamente industriale e legato come abbiamo detto poco fa a, anche al, diciamo, a previsioni di eh, miglioramento insomma, della, della, de, del clima quindi metallo prettamente anche industriale e utilizzato soprattutto per combattere l'inquinamento il rame quindi in molti eh, e più volte abbiamo detto come è, è possibile che ci sia anche un deficit perché le, eh, diciamo, le, le strutture minerarie eh, in questo momento sono un po' in ritardo negli sviluppi e ci vuole molto tempo e quindi ecco Rame potrebbe essere deputato per una ripresa uh, per una ripresa, uh, per una ripresa del, delle, delle insomma cose. con te Carlo poi lo faremo nel 2023 ma con te abbiamo sempre almeno negli ultimi due anni detto poi ovviamente non è che tu è la, a, a, prevedi anche i cosiddetti cigni neri no? Quindi... Quindi quello poi eh, va a, a cambiare il panorama, però abbiamo sempre detto quale poteva essere la eh, materia prima eh, dell'anno. Mi ricordo esatto. abbiamo parlato del silver, dell'argento, ecco così, ma molto molto eh, ragazzi che ci seguite stiamo anche un po' Scherzando, anche perché la situazione è molto liquida, ancora non, non sappiamo molto bene su cosa basarci. Insomma, quale potrebbe essere il rame? No, eh, non, uno, una di quelle delle materie prime potrebbe essere il rame? Potrebbe, diciamo, potrebbe essere il rame. Eh, ecco, le tre da tenere sotto controllo: sono rame, petrolio e oro. Insomma, ecco questi sono i tre principali okay. se settori da guardare. Poi nello specifico per chi invece investe nelle materie prime. Eh, ci sono tante altre piccole cose, piccole insomma, eh, tante altre, eh, tante altre diciamo, oh, materie prime che potrebbero e vanno tenute sotto, sotto osservazione. quali il platino, eh, il nickel, eh, tante altre, il ferro, l'alluminio. Insomma, ecco questo per parlare di questo, e poi andiamo negli agricoli. Naturalmente con il certo. grano, eh, la soia e, e, e il cacao. Che speriamo che quest'anno ci porti ah. un, uh, un qualcosa di, di dolce insomma meglio. Va bene. Bene, il caffè come è messo, che abbiamo è aperto anche tante volte sul caffè, <ride> bevendolo insieme in diretta. Mm. Esattamente, il caffè, diciamo che il caffè eh, ci aveva, era stato un po' amaro, nel, è stato esatto, un po' amaro perché aveva dei prezzi un po' alti, poi eh, diciamo, nella parte finale dell'anno i prezzi sono crollati, insomma, c'è stato questa ehm, all'inizio c'era un timore di, di, di diminuzione della produzione, attualmente invece, questo timore della produzione non c'è. E gli investitori lo hanno compreso benissimo. I prezzi sono scesi intorno ai 170 dollari per libbra e questo ha eh, calmierato un pochino il prezzo del il caffè che, eh, caffè che insomma, la stagione 2023 dovrebbe essere eh, relativamente diciamo, tranquilla per quanto riguarda le forniture poi eh, ecco è una cosa interessante che è slegata dalle, eh, sembrerebbe essere almeno slegata da quelle che sono le questioni del, del Mar Nero e quindi della guerra perché maggior, i due principali fornitori sono, sono il Vietnam e il Brasile Uh, il caffè che breviamo, insomma il, Brasi il Brasile ha la qualità arabica, il Vietnam ha la qualità robusta quindi ecco diciamo stiamo attenti anche a questo, a questo nostro caffè che ci beviamo tutte le mattine e che tante volte abbiamo aperto insomma e anche a metà mattina visto che siamo alle 11 forse qualcuno sta prendendo il secondo, terzo, non so quanti caffè prendete, senti eh, Carlo prima di salutarti eh, c'è Mirko che ti pone questa domanda sul gas il GNL cioè il gas liquefatto eh, che, eh, che non deve essere superiore a 35 euro rispetto al TTF, quello che viene trattato al CME, quello con il ticker, cioè qual è il, eh, il ticker NG? Scusami, mh, aveva sbagliato a scrivere e quindi ha, ha riscritto sotto. Ecco, eh, sta dicendo correttamente l'amico, è Mirko. Allora, dunque il ticker il ticker NG è natural gas e non è il gas GNL. GNL esatto. Sono due, diciamo, sono, Il gas è lo stesso, però sostanzialmente viene liquefatto tramite delle, delle, diciamo, delle, delle, delle lavorazioni. Um, al momento è, è over the counter quindi non, uh, non è ancora apprezzato nei mercati internazionali o comunque è apprezzato ma non in maniera diciamo abbastanza uh, fluida ecco anche qui è un mercato che sta nascendo che sta crescendo l'America La, è diventata adesso uh, il principale uh, fornitore di gas naturale liquido uh, quindi ecco diciamo che questo Um, il gas naturale liquido si, si, si basa su, su, su del, un mix di, di prezzi tra il TTF europeo Uh, e, altre, e altre forme di, di, di prezzatura quindi ecco diciamo che è un mercato che sta, che sta nascendo, La, non so se ho risposto correttamente alla domanda perché probabilmente come hai detto tu è un po' ha uh, sovrascritto e non si è ben capito mm -hmm. no no ma penso, penso di sì, comunque poi ci torneremo insomma sicuramente, allora Carlo Vallotto ti ringrazio per essere stato con noi invito i nostri amici a seguirti sui tuoi canali personali e poi apriremo anche il nuovo anno con Speriamo di, uh, di avere più elementi a disposizione con la materia prima del 2023 o comunque un bel pacchetto di materie prime. Intanto buon Natale, grazie per la collaborazione. Grazie a voi, altrettanto buon Natale a te e a tutti quanti e soprattutto ecco, speriamo che nel nuovo anno ci sia più, più tranquillità per tutti quanti. Dai, sì, assolutamente sì, eh, incrociamo le dita a tutti. Grazie Carlo, come sempre, buona, buona giornata.